Ciao e benvenuti e benvenute su PodCairos, qualche minuto di marketing. Io sono Cristina di ComunicareCairos.it e oggi continuiamo con la rubrica News, novità dal mondo del digitale, in un formato diverso dal solito. Infatti abbiamo direttamente con noi la nostra collaboratrice Elisa Manca, consulente digitale. Ciao Cristina, ciao a tutti e ciao a tutte. Partiamo subito con la prima notizia. Netflix sta attraversando un periodo davvero delicato, infatti per la prima volta in dieci anni ha registrato un calo degli abbonati. Solo nel primo trimestre del 2022 ha registrato 200.000 abbonati in meno a livello mondiale rispetto al quarto trimestre del 2021. È una contrazione sostanzialmente trascurabile visti i numeri di Netflix, però ricordiamoci che Netflix eh, resta tuttora il numero uno nel mercato della piattaforma di streaming, eh, però è la prima volta che registra un trend negativo. Um, ci possono essere diverse ragioni mh, di questo ragionamento, innanzitutto uh, gli effetti dell'aumento del prezzo dell'abbonamento introdotto negli Stati Uniti all'inizio dell'anno, qua in Italia non è ancora arrivato questo aumento, oppure possono essere fattori economici, il rallentamento della crescita economica, l'aumento dell'inflazione, oppure eventi geopolitici come la guerra mh, in atto tra Russia e Ucraina. Uh, un altro motivo potrebbe essere la forte competizione nel mercato delle piattaforme di streaming oppure la dipendenza della crescita da fattori sui quali Netflix non può intervenire come ad esempio la diffusione di smart tv e il costo delle connessioni a, a banda larga um, oppure la questione della condivisione delle password degli account. Insomma, per tamponare questa situazione e garantire la solidità e la sostenibilità a lungo termine della piattaforma, entro la fine dell'anno arriveranno due novità destinate a far discutere. Innanzitutto una stretta sulla condivisione delle password e, seconda cosa, l'introduzione entro la fine dell'anno di un piano economico che prevede inserzioni pubblicitarie. La prima, cioè la condivisione delle password, è stata fondamentale per il crescente successo eh, riscosso nel tempo dal servizio, però ora Netflix è costretto a fare un passo indietro perché questo rende sempre più difficile aumentare le sottoscrizioni in numerosi mercati eh, introdurre un sistema per prevenire la condivisione delle password richiederà comunque del tempo circa un anno secondo le dichiarazioni dello stesso SEO per quanto riguarda invece le inserzioni pubblicitarie era qualcosa a cui Netflix era sempre stato contrario, però ora si vede costretto a cambiare rotta, quindi si pensa di introdurre un piano di abbonamento reso più economico grazie proprio alla presenza di annunci pubblicitari. Tu cosa ne pensi Elisa? Allora, sicuramente è una situazione delicata no? e l'azienda sta facendo l'impossibile per far sì che eh, si possa tamponare la perdita di iscritti. Per quanto riguarda invece la stretta sulle password e quindi che ha condiviso l'account con i propri amici, beh, quello sicuramente è una situazione poco felice. Bisogna vedere però comunque il lato positivo perché bisogna anche pensare a quelle aziende che ora possono puntare anche su Netflix per sfruttare gli spazi pubblicitari della piattaforma. Perciò quindi non tutto è perduto e quindi eh, se la cosa dovesse andare in porto possiamo dire che basta, basta non scegliere il piano economico sperando che, questo però, oh, che, insomma, che queste novità non vadano comunque a coinvolgere anche tutti gli altri account, quindi tutti gli altri piani. Però comunque secondo me è ancora tutto da vedere. Tu invece che cosa ne pensi Cristina? Beh sì, Netflix ci ha sempre stupito già dall'inizio con questo nuovo modo di, di fruire, di poter fruire i contenuti, quindi sicuramente staremo a vedere e non ci deluderà, ne sono sicura. Passiamo alla seconda notizia. Compie un anno la collaborazione tra Trenitalia regionale e Accenture Song per i social media. L'attuale strategia social di Trenitalia regionale è partita a maggio 2021 con lo slogan «Tutto quello che ti muove». Il treno diventa un compagno di viaggio che esalta a seconda e fa riscoprire l'energia che spinge le persone a muoversi. Lo spostamento si trasforma in uno stimolo a conoscere, vivere, viaggiare attraverso la scoperta di itinerari, luoghi e curiosità d'Italia. La collaborazione con Accenture Song è partita con il lancio del canale Instagram ed è entrata subito nel vivo con il Giro d'Italia nel 2021. A seguire, nel corso del 2021, eh, sono, ci, si sono susseguiti diversi contenuti, gli appuntamenti e le bellezze da visitare segnalati nel post del profilo, passando dalle guide turistiche alla letteratura, dal cinema alla tradizione popolare, in un viaggio entusiasmante attra attra attraverso le stagioni. È così che il profilo Instagram di Trend Italia regionale è arrivato in breve tempo a superare i 21.000 followers. Nei prossimi mesi la nuova strategia social si estenderà anche alle pagine Facebook e YouTube. Però non è tutto, a Center Song si occupa anche del social care, ovvero del customer care sui canali social del trasporto regionale di Trenitalia e questo avviene offrendo ai clienti risposte pronte e pertinenti in accordo proprio con l'azienda di trasporto ferroviario. Io trovo l'iniziativa molto carina e interessante, Pensa che eh, da poco oh, sono venuti anche a Cagliari per la tappa Blues e una cosa così scontata, possiamo dire, come il treno che tu prendi per andare comunque da una parte all'altra, può essere anche un'ottima occasione per valorizzare le bellezze italiane, anche quelle più nascoste e quindi meno gettonate. In più, nella, nella, pagina, nella pagina Instagram ci sono anche alcuni quiz delle domande eh, per scoprire delle particolarità locali, quindi non hai bisogno di seguire tutti i borghi su Instagram perché comunque con un profilo simile diciamo che hai una raccolta di info. Quindi concludendo, anche qua diciamo che abbiamo un esempio lampante di come una cosa semplice, scontata e persino noiosa come appunto i viaggi in treno possano trovare un risvolto simpatico e curioso per arrivare a chiunque e soprattutto fare interessare le persone, alla citt alle città e ai luoghi. Magari che ne so, una persona fa tutti i giorni lo stesso percorso, da A a B, oppure tutti i weekend torna a casa da Milano boh, alla Puglia e non sa so che magari in mezzo in quel tragitto c'è una città molto carina con attrazioni e particolarità. Quindi che ne sappiamo che un giorno, proprio grazie a quell'account Instagram, non si ferma per visitarla? Io comunque la trovo un modo ottimo per valorizzare il territorio. Molto, molto interessante dal punto di vista culturale dell'Italia. Allora, passiamo alla terza notizia. Instagram ha lanciato un test iniziale di una nuova variante a schermo intero del suo display feed principale, che rende i contenuti Instagram molto più simili a TikTok. Ormai lo sappiamo che TikTok ha fatto scuola e le diverse piattaforme si sono adeguate al formato dei video brevi. Vedi ad esempio Facebook con i feed, YouTube con gli shorts, Instagram con i reel. Si stanno influenzando o anche copiando, possiamo dirlo, l'uno con l'altro. Instagram prende spunto da TikTok, ma anche TikTok tiene sempre sotto controllo il suo concorrente. Dati alla mano, la scorsa settimana Meta ha notato che con i Reels si è aumentato il tempo che le persone trascorrono sul, sulla piattaforma di ben il 20%. Dunque l'andamento è quello di allineare sempre di più i contenuti attorno ai Reels. Questa è una notizia che secondo me dovrebbe far capire l'importanza che sta avendo ultimamente il visivo all'interno della comunicazione. L'obiettivo principale della, della piattaforma Instagram qual è? Quello di tenerci il più possibile sulla piattaforma. Essere riusciti ad aumentare quindi il tempo, delle il tempo di permanenza delle persone su sulla piattaforma del 20%, quindi è una vittoria. Ho detto prima che questa notizia dovrebbe farci capire l'importanza del visivo all'interno della comunicazione, perché le persone fondamentalmente non hanno voglia di leggere. Cioè, possiamo passare in termini sono pigre, vogliono un contenuto veloce, immediato, eh, che li intrattenga e che quindi li faccia divertire, che in pochissimo tempo gli dia le, le informazioni di cui loro hanno bisogno. Perciò, che cosa c'è di meglio di un video? Un podcast forse? <ride> no, certo, a seconda della strategia che viene utilizzata, i video sono molto molto importanti. e Questa, questa di Reels è un, una nuova scoperta che sicuramente deve essere inserita nelle strategie di marketing. Uh, news numero 4. Grazie a una strategia multicanale, le gallerie degli uffizi hanno riposizionato l'immagine del brand e conquistato una nuova fascia di visitatori, quella dei giovanissimi tra i 15 e i 25 anni. Ma come hanno fatto? Con un'ottima strategia social, tra un video di TikTok e la visita di un influencer, l'immagine classica dei musei come luoghi lontani dal mondo dei giovani è stata ufficialmente abbandonata. Durante la pandemia, quando musei e teatri si sono fermati, paradossalmente si sono aperti di più all'esterno. Dei followers hanno commentato, durante la chiusura siete stati più aperti che mai, proprio perché hanno iniziato ad utilizzare il digitale in modo costruttivo. Questo ci fa capire come la comunicazione, soprattutto quella del digitale, utilizzata nel giusto modo e con la giusta strategia, è davvero un mezzo potentissimo. E un luogo che può sembrare così lontano dagli uffizi come TikTok può essere davvero un luogo di incontro tra due culture che sembrano agli antipodi, e cioè i musei e i giovani. Tu Elisa esatto. che sei la nostra social media manager giovane, cosa ne pensi? Allora, penso che anche qua torniamo di nuovo alla questione dell'importanza dei social. Pensiamo alla potenza di questo mezzo. Non serve soltanto a farsi dei selfie, utilizzare i filtri o far rosicare gli altri quando siamo in vacanza, perché è un mezzo che ci permette di arrivare a chiunque, di veicolare tramite di esso qualsiasi messaggio. E ricordiamoci che, come hai detto tu prima, che eh, durante la pandemia i musei sono stati più aperti, nel senso che avevi molta più possibilità da casa di vedere eh, tramite lo smartphone, tutte le, eh, le bellezze eh, dell'Italia. Se, se non ricordo male, avevi anche l'opportunità di vedere il MoMA di New York. Sì, esatto. Quindi io, ormai i social vengono utilizzati per la comunicazione anche dai politici, dai capi di Stato. Ricordiamoci di Conte che durante il primo lockdown del 2020 parlava alla popolazione attraverso le dirette Facebook. Quindi se utilizzati bene questi mezzi di comunicazione arrivano in più. E ovviamente ci vuole sempre una strategia, questo è bene ricordarlo, eh. Però spero che, diciamo, che questi siano dei segnali forti e chiari che portino poi le aziende a capire l'importanza che quindi hanno i social, soprattutto il visivo. Torniamo sempre al visivo. Mm -mm -mm. Sì, i social e il digitale in generale. Ne parliamo diverse volte nei nostri podcast di quanto è importante ormai il digitale. La pandemia appunto ci dovrebbe aver insegnato che. Eh, da un momento all'altro purtroppo può succedere qualcosa che ehm, ci mette un po' alle strette e quindi dobbiamo avere diversi canali per poter comunicare con i nostri clienti e il digitale è uno di questi da cavalcare assolutamente. Passiamo all'ultima notizia, la quinta. Avete mai sentito parlare di brand association? È un'associazione mentale che si crea tra una marca e una determinata idea, che può essere una persona, un carattere, un concetto, un'esperienza. L'esperimento fatto da Heinz, una nota ca casa produttrice di salse, rende benissimo l'idea. Il punto di partenza è stato chiedere ad un campione di persone di diverse nazionalità di disegnare una bottiglia di ketchup, senza ovviamente svelare il nome del brand che c'era dietro. Il risultato è stato che la maggior parte dei rispondenti hanno disegnato proprio la bottiglietta iconica di AIMS. Alcuni hanno scritto il nome del brand e hanno altri hanno addirittura rappresentato tutti i dettagli del packaging del, del ketchup. Questo esperimento ha dimostrato che nella mente delle persone ketchup uguale AINS. È un po' come quando diciamo scottex per indicare una salvietta assorbente. Inoltre, Enze poi ha utilizzato proprio i disegni fatti dai consumatori come immagine della pubblicità outdoor, attirando l'attenzione e generando curiosità. Molto interessante, è esatto, vero? Esatto. Cristina, se io ti dico cuffiette bianche senza fili per sentire la musica, tu a cosa pensi? Che ti viene in mente? A me viene in mente gli iPod. Esatto, quindi stiamo parlando del noto brand americano, eh, dalla Mela Morsicata, giusto? Sì, quindi esatto. oltre a pensare a questo, pensi al design, pensi alla qualità del prodotto, dei materiali, alla moda, perché bisogna pensare anche a quella, e quindi allo status sociale che ne deriva. Quindi quando noi pensiamo a un brand, non pensiamo soltanto al marchio ma tutto ciò che ne consegue, tutto quello che sta attorno alla marca, soprattutto se esso si è fissato bene nella nostra mente. Ed è quello che vorrebbe un'azienda fondamentalmente. Io ti fornisco un prodotto e spero che tu, e soprattutto vorrei che tu, ogni qualvolta abbia bisogno di esso, pensi a me. Certo. Ok, quando sì. noi compriamo Coca-Cola, non compriamo la bevanda gassata, sì. compriamo l'esperienza della felicità, l'emozione, l'idea della freschezza. Ed è molto interessante come nella mente delle persone quando tu dici ketchup, per loro significhi Ains e questo significa che il brand è riuscito benissimo eh, nel rimanere nella mente del cliente, in maniera molto forte, ci si è proprio fissato e l'azienda con questa campagna possiamo dire che ci ha palesato ancora di più eh, questo fatto, non solo ha anche dimostrato un chiaro esempio di brand association come dicevi tu, ma anche posto in chiara evidenza il legame che si è creato tra l'azienda e il consumatore. In più attraverso lo user generated content, quindi questi eh, contenuti che hanno creato direttamente gli utenti ha creato ancora più interazioni sì sì tra l'altro su YouTube si trova anche proprio il video eh, di questa campagna dove hanno fatto vedere appunto i consumatori che disegnano la, la bottiglietta e se non sbaglio soltanto uno non ha eh, disegnato insomma un'altra marca che ovviamente non è stata dichiarata, però è molto carino, andate a cercarlo su, su YouTube Beh, sicuramente però uno e basta su tutti gli altri quindi sì. significa che è proprio forte come messaggio quello che è rimasto esatto, esatto. ok grazie mille Elisa per questa puntata grazie a voi ci vediamo alla prossima perfetto ciao a tutti se trovate interessante quello che abbiamo da dirvi sulle news del digitale seguite le nostre puntate di Pod Kairos e prendete spunto per le vostre strategie di marketing alla prossima Ciao, ciao!